Abbiamo avuto modo di avere a Milano uno dei gruppi danesi più famosi del mondo che sono venuti a fare una, un importante, la Royal Company, che è venuta a Milano a fare, in Italia a fare un tour molto importante nei grandi teatri, il biglietto costava 60 euro, che per ringraziare Milano di quello che sta succedendo ha fatto un'esibizione a cappello in mezzo alla strada gratis. Abbiamo avuto poi piacere o meno Biagio Antonacci che ha deciso in questo momento un po' per promozione sua ma anche per ringraziare Milano del percorso sull'arte di strada, ha fatto un'esibizione che è diventata abbastanza celebre in, in piazza Mercanti e così via eh, un altro fenomeno interessante e straordinario che prima non era possibile proprio per il regolamento è che noi abbiamo avuto eh, qualche decina di artisti stranieri che hanno deciso da casa loro di iscriversi alla piattaforma di Milano e venire a Milano a esibirsi dalla Germania, da, dall'Olanda, dall'Inghilterra, addirittura dalla Nuova Zelanda è capitato. Questi sono gli straordinari lati positivi. Abbiamo avuto un generale apprezzamento, insomma la, la percezione di qualcosa cambiato c'è. Ovviamente ci sono delle criticità, le criticità sono fondamentalmente di due, di, due, di, di due categorie. Uno è che ovviamente quando moltiplichi la presenza di arte di strada, in teoria moltiplichi anche e le lamentele del singolo commerciante o del singolo residente che sente la musica al piano di sopra e, o è naturale gli interessi della città sono sempre diversi però onestamente dire che su, su 12.000 esibizioni abbiamo avuto solo 18 lamentele forse dicono ok c'era cioè, lamentela però è... Si, si può regolare, si può sistemare. L'altro lato negativo è un po' di polemiche che abbiamo avuto naturalmente con gli artisti storici milanesi. Purtroppo come sempre quando si cambia qualcosa quando si provano ad aprire le maglie c'è qualcuno che legittimamente si sente un po' depraudato. Da, da, non dico un privilegio, però insomma quello che era abituato a fare ci sono alcuni artisti che andavano tutti i lunedì mattina a prenotare sempre lo stesso posto che era quello più prezioso di Corso Vittorio Emanuele e da quando c'è il nuovo regolamento eh, adesso quel posto è a disposizione di tutti e quindi loro dicono, eh ma noi che siamo sulla strada da vent'anni eh, adesso ci tocca non avere sempre il posto privilegiato e quindi un po' di polemiche ci sono state però ci sembra che il bilancio possa essere straordinariamente positivo. Abbiamo avuto addirittura una, una cosa un po' spiacevole da parte di un artista di, di storico milanese che addirittura ci ha fatto un ricorso, al, un ricorso al Tribunale, al Tar e poi al Consiglio di Stato addirittura. Ha perso tutti e tre i gradi di giudizio e adesso perché addirittura il Tribunale sia la Corte d'Appello, sia il Tar, sia il Consiglio di Stato hanno detto che il regolamento nella sua sostanza è evidentemente a favore degli artisti e quindi il ricorso è stato rigettato, quindi anche, anche il Tribunale ci ha dato ragione se ne, avevamo, ne avessimo avuto bisogno Quindi eh, riassumendo, praticamente è aperto a, a, a, eh, non solo ad arti performative ma anche a, ad artisti visivi come dicevi eh, quello che dice, chiamavi mestieri? La, def la definizione di arte di strada è tutto ciò che è artistico ed è libera espressione fatto in strada gratuitamente per il pubblico. Okay. Questa è la definizione un po' generica. In realtà le due categorie sono le espressioni artistiche, che quindi può essere dal musicista, al mimo, alla statua vivente, al uh, cantastorie, alla break, break dancer, ballerini, teatranti, teatro di strada, insomma. Tutto questo è la libera espressione L'artista prenota gratuitamente Questa è l'altra innovazione che abbiamo introdotto Gratuitamente alla postazione Va anche in gruppo E prima non era possibile andare in gruppo Bisognava essere solo singoli Può andare in gruppo ed esibirsi gratuitamente Dopo la prenotazione E questa è la prima gamba Quindi è libera espressione E può anche andare con un'amplificazione Mi ricordo che c'era questa novità Abbiamo introdotto le piccole amplificazioni Ovviamente non, non certo. da concerto Piccola amplificazione prevalentemente a batteria, quindi non alimentazione esterna, eh, che facciano di una dimensione massima di 60x20, insomma perché non siano una musica che è da concerto. Però è possibile anche fare amplificazione. Quindi questa è la prima gamba che è quella delle, delle libere espressioni, poi c'è la seconda gamba che è quella dei mestieri artistici che funziona un po' diversamente. E I mestieri artistici quindi sono, come dicevamo, il ritrattista oppure il pittore, il paesaggista o quello che chiamavamo storicamente l'UBista che è quello che intaglia, intaglia le sedie, intaglia, non che fa la vendita artigianato, che è un altro discorso, ma che lo fa al momento. Quelli lì invece devono, tutti, tutti questi artisti devono invece eh, affittare lo spazio perché c'è un corrispettivo in denaro e quindi nella circuitazione di denaro è per legge che devono affittare lo spazio, il costo è molto contenuto e possono affittarlo per più tempo, massimo tre mesi. Mm -hmm e anche lì abbiamo avuto l'innovazione di fare la turnazione anche sugli spazi degli artisti, dei mestieri artistici quindi non c'è più lo stesso come è successo a Milano per dieci anni nello stesso angolo del centro di Milano lo stesso artista ma diamo l'opportunità a tutti di, di cavalcare la, la platea migliore Siamo qui con un altro artista di strada Gianni Guaglio ciao Gianni Ciao. io suono il, il Teremin cosa ne pensi del progetto Strada Aperta? c'è stato veramente un cambiamento c'è della bella musica a Milano è, è un, una buona iniziativa soprattutto per quelli che non abitano a Milano come me che possono accedere a, a questi spazi mh, prenotando direttamente online a, e stampando l'autorizzazione direttamente sul, sul proprio PC, sì, credo di sì. Va bene, grazie mille. Grazie a te, ciao. Tema del centro e periferia, prima le zone erano soltanto nell'asse centrale, invece adesso le avete ampliate, fino a dove e, e con quali risultati? Eh, appunto, la, la, la scorsa, lo scorso regolamento prevedeva in un totale intorno a diciamo, una cinquantina di postazioni tutte solo sull'asse centrale Con il nuovo regolamento abbiamo eh, mappato 250 postazioni che coprono tutta la città di Milano Ovviamente sono indicative, l'abbiamo fatto insieme ai consigli di zona ai consigli di zona con la polizia municipale abbiamo costruito insieme la mappatura dove sono i posti più interessanti È ovvio ed evidente che però noi la cosa che abbiamo potuto fare è dare la disponibilità e l'opportunità alle periferie di essere sulcate da, dall'arte di strada è anche evidente che però l'artista di strada in quanto tale lui vive della sua esibizione con un cappello per terra e quindi con il passaggio delle persone che gli lasciano la moneta l'artista di strada mediamente va nelle, nei posti stracolmi di persone, insomma con più persone possibili e prevalentemente i turisti, questo è anche vero. Quindi gli artisti tendono sempre ad andare nel centro. Però abbiamo scoperto che con questa sperimentazione, con questa mappatura, molti artisti hanno provato, si sono sperimentati anche in posti non tradizionali. Le colonne di San Lorenzo sono stato un teatro di tante esibizioni anche interessanti: eh, Piazza 25 Aprile, Piazza Loreto, Corso Buenos Aires, Navigli. insomma stiamo vedendo che Largo Marinai d'Italia, stiamo vedendo che. I luoghi non sono sempre tradizionali, è ovvio, noi ci auguriamo in futuro che questo regolamento e che l'incentivo di un'arte di strada diffusa possa diventare davvero l'arte di strada in ogni periferia, ma questo non dipende da noi, dipende un po' anche dagli artisti di strada e di quanto avranno voglia da qui in poi di sperimentarsi su questo campo. Un'ultima domanda in realtà, eh, il tema del turismo, eh, l'impatto sul turismo è una cosa che qualcuno, voi o qualcun altro sta studiando o è una cosa che può interessare? O, o, non so, tu hai menzionato anche artisti che vengono dall'estero, eh, con quali aspettative vengono? Cioè di, appunto di, di trovare una città ricettiva, pronta... Milano è una città che nell'immaginario collettivo è una città fredda, laboriosa e lavorativa, di, di lavoro, no? tutti di business che corrono. In realtà Milano si sta trasformando anche oltre la percezione di noi milanesi che la viviamo tutti i giorni. Eh, Milano ha aumentato il turismo di de, oltre il 20% in tre anni, da, dal 2011 ad oggi è aumentato del, del 30%. Significa che sta diventando una città attrattiva, ricca di cultura, di, di, di eventi e l'arte di strada è parte di questa trasformazione della città. È una piccola parte, ma non una parte sensibile della trasformazione morfologica e antropologica della nostra città, che è una città sempre più aperta, non è possibile fare uno studio eh, mh, esatto, puntuale sull'impatto dell'arte di strada su la, mh, sul turismo, però è evidente che basta farsi un giro su, sul corso, molto spesso i, i grossi cerchi di persone che si, si accalcano intorno agli artisti di strada sono composti da turisti a noi sembra, però questa purtroppo è solo una sensazione che non possiamo verificare e che è molto apprezzata l'arte di strada nella nostra città anche dai turisti e la rende una città più attrattiva. Grazie mille Luca, a presto, Grazie fra a presto. un anno. Ma Magari anche prima, perché no? Grazie.